Anche oggi si parla di nabe, ma stavolta di quello cinese, non nel senso di tarocco, eh. ovvero la inabe, dalla parola cinese huogo, che significa letteralmente fuoco pentola. Seba si è papato questa prelibatezza ad Osaka, e direte basta con sto nabe, ma non preoccupatevi, appena farà meno freddo andrà di video su granite e gelati. Quindi abbiamo deciso di mangiare in questo ristorante qui, che fanno questa nabe cinese, si chiama higuo, questa nabe qua. Ok, siamo qua mi ricordo un po' quando siamo in Cina E che si mangia, prendiamo il menu e scegliamo questo è il pulsante per chiamare la cameriera e noi abbiamo scelto questo corso qua che è un po' il corso più base anche perché abbiamo mangiato alle 4 cena per cui però volevo comunque assaggiare qualcosa arrivano comunque tutte queste cose, anche il dolce mi sembra più che abbastanza costa un 18 euro a testa e poi qua ci arriverà la nostra pentola che sarà metà, metà molto speziata e metà un po' meno speziata, un po' piccante l'altra notate poi che qua ci sono tutte istruzioni per mangiare la nave perché praticamente arriveranno milioni di alimenti tipo la carne, come si mangiano i funghi, come si mangia Ma va via bisogna bisogna leggere ogni volta perché non puoi sbagliare comunque magari farò un video in cui vi spiego come si mangia, io ho una cosa che adoro mangiavo spesso quando vivevo in Cina e è veramente bello. poi in queste stanzette è veramente carino mangiare perché poi chiudono la porta e stai qua rilassato a mangiare kinabe, che vorrebbe dire la pentola poco fuoco pentola però è diversa la nabe Ci hanno acceso il fuochetto Guardate c'è un profumino C'è una voglia di mangiarlo che voi non avete idea È che la mangiavo quando ero in Cina Quindi veramente è tanto che non mangio la chinabe Sono felicissimo Vabbè vediamo quando arrivano le cose Itadakimasu Buon appetito Ecco qua che arrivano già le cose Questa è la carne di pollo Questa è la carne di maiale E qua sono tutte le verdure Quando diventa caldo dobbiamo riscaldare e mangiare tutte queste cose Guardate quanto è bello Anche solo da vedere tutto questo ben di Dio che fame, che fame. Vediamo la nostra carne: pollo e lamb. Non era, non era porca, era lamb, capretto. È buonissimo. Guardate, perché la mettete giù qualche secondo. Un pochino, la mettete giù. Si cuoce. E eccola qua. E ce la possiamo gustare. Prima si mangia la, la carne, tutta la carne. E poi dopo si, si inizia a mangiare le verdure. Vedete che cambia colore subito perché è bella calda, no? Oh, adoro queste cose. Oh, si è appannata la telecamera. Aggiungiamo anche i ravioli. Eccoli qua. Mettiamo anche i funghi kikurage. Io adoro questi funghi, sono buonissimi. Questi li adoro ancora di più, questi funghetti sono buonissimi. Questo è più piccante, l'altra è meno piccante. Vedete quanto peperontino che c'è dentro. Ok finalmente possiamo mangiare i ravioli Yay! Con la carne e le verdure sono buonissimi Si conclude qui la nostra cena con un po' di mango purin Un budino al gusto di mango Ci vediamo domani con un altro video Ciao